Grazie Presidente. Questa mozione va nella direzione del potenziamento delle risorse umane con cui l'assessore De Santis e tutta l'amministrazione la, capitolina concorre a implementare l'organico per una migliore efficienza dell'amministrazione stessa. Le biblioteche sono state definite gli acquedotti del sapere e in un momento in cui è alta l'allerta per quello che viene chiamato l'analfabetismo di ritorno, cioè l'incapacità degli scolarizzati di comprendere i testi scritti, le biblioteche assumono un ruolo ancora più importante e i, bibliotecari, i funzionari di biblioteca sono le persone più adatte per meglio far funzionare questi presidi dell'amministrazione che sono diffusissimi e sono diffusi capillarmente quant'altri ma in tutto il territorio di Roma Capitale è per questo che l'amministrazione come è stato detto è arrivata a stressare addirittura questi presidi per la loro grande importanza e allora questa mozione va nella direzione di eh, quanto già ha fatto la Commissione Cultura, la sua Presidente Eleonora Guadagno, nello stimolare perché vengano eh, appunto impiegati un maggior numero di funzionari e tanto più questo si fa pressante e la mozione ha questa, a questa origine, a questa, a questa valenza, si fa pressante perché il 30 settembre scade la graduatoria. Ora, a fronte di questo maggiore impiego eh, delle strutture bibliotecarie, fa riscontro in maniera inversa il minore e la minore assunzione eh, in termini percentuali di tutti presenti nella graduatoria. Questa è un'incongruenza che dovrebbe essere una grave criticità che deve assolutamente essere colmata perché visto che le biblioteche... E viceversa hanno questa grande valenza e sono così tanto impiegate necessiteranno nel prossimo futuro di un maggiore numero di impiegati perché eh, ne è stata aperta ultimamente una nuova a Laurentino, altre eh, verranno aperte e quindi sarà assolutamente necessario il personale e bisognerà eh, fare dei nuovi bandi eh, ma fra molto tempo con ulteriore spesa, e oppure nelle more bisognerà ricorrere a del personale esterno se non delle partecipate, quindi eh, questa mozione vuole appunto sollecitare la giunta e la sindaca allo scorrimento della graduatoria perché queste persone così necessarie, questi funzionari così necessari all'efficientamento del lavoro dell'amministrazione possano essere chiamati. Grazie.